La domanda è una rassegna che racconta quella che è la Fiber Art, espressione artistica del Tessile, che è una caratteristica tipica di Chieri e del suo territorio. La rassegna quest'anno è divisa su cinque prestigiose sedi, qui all'Imbiancheria del Vairo, ma è anche al Museo del Tessile, a Casa Martini, presso l'Atelier Bonetto e presso Palazzo Opesso. la fiber art utilizza un medium diverso rispetto alla pittura e alla scultura, per cui è considerata un'arte meno aulica rispetto alle altre. In più, molti eh, tendono a, a... Di pensare alla fiber art non come a un'arte vera e propria ma come a un elemento decorativo quindi come se fosse una, un tessuto per arredo come, oppure come se fosse un ricamo mentre invece non è così anche se gli strumenti anche se alcuni eh, modi espressivi vengono dalle arti decorative eh, si trasformano però in arti plastiche quindi hanno proprio una propria natura eh, in, se noi invece guardiamo fuori dall'italia quindi guardiamo in Nord Europa, in America. Vediamo che comunque ci sono già delle scuole, ci sono già delle, eh, delle, dei musei appositamente per questo tipo di, eh, di arte ed è considerata alla stessa stregua delle altre arti. Tramanda è una manifestazione con una storia importante perché nasce più di vent'anni fa eh, e attualmente sta diventando un contest all'interno del quale si vedono le nuove tendenze, le nuove modifiche eh, della fiber art e dell'arte contemporanea. Quello che caratterizza quest'anno è una ricerca tra antico e moderno. Moltissimi artisti hanno ripreso tecniche eh, oppure hanno ripreso caratteristiche, stilemi eh, della tradizione, ma reinterpretati in chiave moderna con magari delle, eh, delle modifiche, delle tendenze più magari eh, all'innovazione alla, all eh, o all'aspetto poetico, all'aspetto ludico, all'aspetto che magari toglie quella gravità di alcune aspetti di alcune condizioni storiche per dare un'idea di più leggerezza. L'esempio particolare sono le due opere eh, che sono state l'opera vincente e l'opera che è stata giudicata avuto prima premio della critica, perché entrambe hanno una base comune, entrambe riprendono delle tecniche ancestrali, delle tecniche storiche, ma vengono reinterpretate in chiave moderna e gli artisti hanno messo qualcosa del loro background, del loro, uh, del loro della loro cultura, per uh, a renderle innovative per rendere comunque contemporanee. Il è una rassegna storica ma questa edizione si inserisce in un progetto più ampio che si chiama Restart e che ha l'obiettivo di valorizzare la ricca collezione di opere di fiber art che la città di Chieri possiede, sono circa 300 opere e che purtroppo non sono esposte in modo permanente. Con Restart abbiamo creato cinque mostre Tramanda rappresenta il secondo appuntamento, ne avremo altri tre nel 2022, cinque mostre dicevo che permetteranno di conoscere in modo differenziato e alternato la ricchezza della collezione Trame d'Autore.